Maria De Filippi, Sanremo sbaglia a non prendere cantanti di Amici e X Factor, Io ho perso 4 kg nel 2017. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del 68 Grado Festival di Sanremo arrivano le anticipazioni su un'intervista di Maria De Filippi, che quel programma lo conosce bene. Maria De Filippi parla di Sanremo 2018 e dei ragazzi dei talent. La De Filippi, intervistata dal settimanale inedicola da mercoledì 10 gennaio, afferma, Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come Amici o X Factor, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all'altezza. Va ricordato che nel cast dei cantanti big ci saranno Annalisa e Teco Loros, ex di Amici, e Noemi, che è nata a X Factor. Maria De Filippi dà alcuni consigli a Michelle Hunziker, conduttrice di Sanremo 2018. A Michelle Hunziker, che raccoglie il suo testimone all'Ariston e che sarà sua ospite a Che è posta per te nella prima puntata, la conduttrice consiglia, a parte che Michelle sarà bravissima e bellissima, ho capito che, se dovessi mai rifare Sanremo, lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione televisiva è solo un corollario. Maria De Filippi ricorda la sua esperienza a Sanremo 2017. La De Filippi ricorda la sua partecipazione al Festival 2017 assieme a Carlo Conti, Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi, ho scoperto che l'ostetrica che ha fatto nascere oltre sette. 600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola, non volevo più presentarla né vederla. E poi, a Sanremo ho perso 4 kg in una settimana perché non mangiavo. Il motivo?. Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito e invece si ricominciava la mattina dopo. Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità.